In quali peccati cadrà Dante? Dante di Ieri si trova immerso nel peccato. La selva oscura rappresenta il peccato. In quali peccati cadrà Dante all'età di 35 anni? La lussuria, che è rappresentata dalla lonza. La superbia, che è rappresentata dal leone. L'avarizia e la cupidicia, che sono rappresentati dalla lupa. Questi tre animali impediscono il cammino a Dante. Dante è ostacolato nel suo cammino verso Dio da questi peccati. Ciao al prossimo video, a presto.